invoco la divina presenza di dio onnipotente padre e madre i miei angeli custodi il mio sé superiore invoco te arcangelo michele invoco il maestro gesù maria regina celeste e tutti gli angeli e gli esseri di luce che operano in comunione di intenti con l'Arcangelo Michele e vi chiedo di tagliare tutte le corde di paura tra me e tutto ciò che a qualsiasi livello mi sta impedendo di raggiungere la salute perfetta, la ricchezza, la prosperità. L'abbondanza e la gioia infinita che io voglio e che merito per diritto di nascita vi chiedo con amore di proteggere la manifestazione dei miei sogni e obiettivi in allineamento allo scopo divino della mia anima io sono una figlia di dio e merito di creare la realtà che io voglio e tutto ciò che io dico e affermo in piena consapevolezza e nel mio pieno potere e legge così è io in nome di dio onnipotente padre e madre sciolgo tutti i voti di povertà di ogni tipo di limitazione di obbedienza e di penitenza sciolgo tutti i voti di castità di nubilato e celibato sciolgo tutti i voti legati alla salute del mio corpo sciolgo tutti i voti di privazione di annullamento al piacere alla gioia all'entusiasmo e all'amore infinito che la vita mi offre sciolgo tutti i voti che ho fatto volontariamente o involontariamente consapevolmente o inconsapevolmente in questa vita sulla terra nelle altre vite in tutti i sistemi di realtà in tutte le dimensioni e in tutte le direzioni del tempo-spazio dove io esisto come anima infinita. E tutto ciò che io dico e affermo in piena consapevolezza e nel mio pieno potere è legge e così è io. Rimuovo tutti i blocchi e sistemi di credenze, consci, subconsci o inconsci, che mi stanno impedendo di realizzare tutti i miei sogni e i miei obiettivi. Arcangelo Michele, liberami dai blocchi energetici che mi stanno impedendo di raggiungere la ricchezza e l'abbondanza infinita. Liberami dai sistemi di credenze limitanti. Liberami dalla credenza che avere soldi è sbagliato. Liberami dalla credenza che i ricchi sono cattive persone. Liberami da tutti i voti, promesse, patti o accordi limitanti. Liberami dai sensi di colpa. Liberami da tutte le resistenze. Liberami da tutto ciò che mi impedisce di sentirmi meritevole. Liberami da tutto ciò che mi impedisce di sentirmi degna. Liberami dal senso di impotenza. Liberami dal senso di scarsità. Liberami dalla paura di guadagnare più dei miei genitori. Liberami dalle credenze distorte e limitanti sui soldi e sulla ricchezza. Liberami dal karma familiare e ancestrale. Liberami dalla paura del successo. Liberami dalla paura del fallimento. Liberami dalle fatture, incantesimi e maledizioni fatte contro di me, la mia famiglia e i miei antenati. Liberami da tutte le forme di ego. Liberami dal senso di inferiorità. Liberami dal senso di superiorità. Liberami dai vizi, dalle dipendenze e dalla malgestione dei soldi. Liberami dall'opportunismo, dall'invidia, dalla gelosia e dalla competizione. Liberami dalle persone opportuniste, gelose, invidiose e competitive. Liberami dalla paura di non avere abbastanza. Liberami dalla paura di perdere tutto. Liberami dalla paura di litigare per i soldi. Liberami dalla paura di chiedere. Liberami dai blocchi nel ricevere. Liberami dalla paura di diventare una persona avara. Liberami dall'avarizia. Liberami dalla paura di non sentirmi al sicuro. Liberami dalla paura di avere peccato. Liberami dalla paura e dai blocchi che mi stanno impedendo di creare e manifestare grandi cose. Liberami dall'autopunizione e dall'autosabotaggio. Liberami dalla mancanza di gratitudine e di perdono. Liberami dal giudizio di me stessa e degli altri. Liberami dalla rabbia. Liberami dalle preoccupazioni. Liberami dei limiti imposti e autoimposti liberami da tutti i blocchi e i limiti alla ricchezza liberami dalla malattia liberami da tutte le credenze le cause conscie o inconscie che provocano la malattia liberami dalla paura liberami da tutte le forme e pensiero di paura liberami dagli attacchi psichici Liberami dalla gelosia e dall'invidia, liberami dalla mancanza di perdono, liberami da tutti i blocchi che mi impediscono di creare consapevolmente nell'amore. Allontana da me persone e venti che vibrano in opposizione all'amore. Arcangelo Michele, ti chiedo di liberarmi ora e per sempre da tutto ciò che che mi sta impedendo di essere libera e felice di avere relazioni amorevoli e gentili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 dico e affermo in piena consapevolezza nel mio pieno potere e legge così è ora l'arcangelo michele irradia la sua luce blu cobalto viola e color oro mi avvolge dolcemente in tutti i miei corpi in tutto il mio spazio personale e in ogni mia singola cellula l'energia vitale ritorna in me e nel posto più giusto in me stessa ed ora mi sento nel mio pieno potere grazie perché ora mi sento nel mio pieno potere grazie perché mi sento forte e coraggiosa grazie perché sento che è possibile realizzare i miei sogni e obiettivi in allineamento alla mia anima grazie perché sono viva grazie perché sono sana Grazie perché mangio cibi sani e nutrienti. Grazie perché rispetto la vita e i miei simili. Grazie perché amo i miei cari e i miei cari mi amano. Grazie perché ho una casa grandissima e bellissima. Grazie perché ho del cibo tutti i giorni. Grazie perché posso lavarmi tutti i giorni. Grazie perché vivo in un'epoca in cui è possibile esprimere me stessa. Grazie perché faccio il lavoro che amo. Grazie perché aiuto le altre persone. Grazie perché incontro persone meravigliose e grandi nella mia vita. Grazie perché ho amicizie pure e sincere in comunione d'intenti. Grazie perché lavoro con persone amorevoli e gentili in comunione d'intenti grazie per la tecnologia che mi consente di arrivare a tante persone e favorisce la mia crescita personale e spirituale in nome dell'amore grazie perché sono un potente magneto una potente calamitta in grado di attrarre tutto ciò che io voglio guidata dall'amore grazie perché mi sento ricca e allineata grazie perché mi sento realizzata pagata e soddisfatta Grazie perché la ricchezza arriva a me facilmente dall'amore in maniera continua, costante e sempre crescente, da fonti conosciute e sconosciute. Grazie perché sono aperta a ricevere denaro, ricchezza e abbondanza in tutte le sue forme d'amore. Grazie perché i clienti arrivano a me facilmente dall'amore in maniera continua, costante e sempre crescente, da fonti conosciute e sconosciute. Grazie perché le persone che si rivolgono a me per i miei beni e servizi sono felici di pagare perché sono consapevoli in nome dell'amore. Grazie perché attraggo clienti che sono consapevoli e pagano felicemente perché conoscono l'equilibrio tra il dare e il ricevere. Grazie perché pago le mie bollette, i conti, le tasse con amore e consapevolezza. Grazie perché i soldi arrivano a me in abbondanza per pagare le bollette, i conti e le tasse e tutte le spese. Grazie perché guadagno molti più soldi di quanti ne spendo. Grazie perché risparmio dal 10 al 50% dei miei guadagni. Grazie perché tutto ciò che in più lo dono e lo investo consapevolmente con amore per aiutare chi ha bisogno. Grazie perché attraggo clienti che portano altri clienti grazie perché la mia attività si espande in tutto il mondo grazie perché sono completamente autonoma e libera finanziariamente grazie perché mi sento realizzata grazie perché amo il mio lavoro grazie perché il mio lavoro è in allineamento alla mia missione di vita grazie perché ho un grandissimo successo in Italia e in tutto il mondo grazie perché il mio successo è guidato dall'amore grazie perché mi sento degna e meritevole di avere successo grazie perché posso aiutare le altre persone grazie perché posso comprare tutto ciò che voglio Grazie perché posso viaggiare e girare tutto il mondo. Grazie perché le persone mi stimano, mi amano e mi rispettano. Grazie perché creo collaborazioni in comunione di intenti. Grazie perché ho tanto tempo libero per le mie passioni e hobby. Grazie perché vivo nella casa dei miei sogni grazie perché ho amici meravigliosi, grazie perché ho un partner meraviglioso, grazie perché sono ricca e sana, grazie perché mi sento degna e meritevole di essere ricca, grazie perché mi sento degna e meritevole di essere sana, grazie perché sono ricca e felice, grazie perché sono ricca e realizzata grazie perché mi sento ricca, grata e piena di gioia grazie perché sono ricca e generosa grazie perché sono ricca e aiuto le altre persone grazie perché motivo le altre persone grazie perché sono ricca e allineata all'amore Grazie perché ho successo e sono allineata all'amore. Grazie perché ho successo e sono integra. Grazie perché sono piena di energia e di vitalità. Grazie perché io ho una salute perfetta. Grazie perché ho una forma fisica perfetta. Grazie perché il mio corpo è giovane e sano. Grazie perché le mie cellule si rigenerano ogni giorno. Grazie perché vibro nella frequenza della gioia, dell'entusiasmo e dell'amore. Grazie perché ho perdonato me stessa per tutto. Grazie perché ho perdonato tutti e tutto. Grazie perché sento il perdono e la compassione nel mio cuore grazie perché vivo la mia realtà nella gioia e nell'amore grazie perché attraggo solo gioia amore e felicità grazie perché sono un esempio di amore in terra grazie perché sincronicità meravigliose accadono nella mia vita grazie perché miracoli d'amore infiniti si manifestano nella mia vita grazie perché il radio luce amore entusiasmo all'esterno grazie perché benedico l'intero pianeta e tutte le sue creature grazie perché ho liberato me stessa e tutta la mia famiglia dal karma ancestrale e familiare grazie perché la vita è un dono meraviglioso grazie perché contribuisco al risveglio planetario Grazie perché sono centrata, equilibrata e radicata. Grazie perché sono un tutt'uno con la mia anima. Grazie perché ho integrato il mio sé superiore d'amore. Grazie perché sono illuminata. Grazie perché sono esempio di amore in terra. Grazie perché ho manifestato un nuovo paradigma d'amore